Veloce! Ciao a tutti! Che cos'è questa vibrazione? La tua? Bene! Ah, oggi Facebook ci fa un altro regalo. Non ci fa vedere quante persone sono in diretta. A te si vede? Sì. Ah, no. ah, ora si sì. buon pomeriggio a tutti ciao Tine, ciao Veronica ciao allora come promesso mi prude il naso come promesso oggi facciamo la finta sfoglia e prepariamo cioè la finta sfoglia l'ho già fatta prepariamo gli sporcamus con la finta sfoglia comunque vi racconterò tutto di questa finta sfoglia, come si utilizza come si fa, che cos'è, che cosa sono gli sporcamus oggi vi dico tutto va bene aspettiamo un secondo che arrivino anche gli altri nel frattempo salutiamo sempre i due bambini che mi seguono per il momento sono solo di loro e sono mattia si cuoricino di zia ciao a zia e noemi ciao noemi allora questa è la frutta sfoglia che io ho già preparato da questa sfoglia come avete visto nel post precedente io ho ricavato questi piccolissimi uh, queste sfogliette che poi diventeranno dei piccolissimi mousse. ora però arriviamo per grado questi li metto un attimo qua e noi uh, prepariamo dei volovon adesso facciamo tutto questo insieme e nel frattempo che uh, come stendo... è fatto? aspetta nel frattempo che stendo la sfoglia vi spiego anche della pasta della sfoglia finta così questi qui poi li mettiamo a cuocere vediamo e vediamo il risultato in diretta quindi andiamo un po non dico di corsa ma facciamo un po in fretta allora questa è la sfoglia che ho preparato ieri poi leggerete nel link tutti i dettagli si vede già la sfogliatura io penso di sì ora andiamo a stenderla qui c'è il mattarello io l'ho lasciata alta ma voi potete anche conservarla più sottile per farvi vedere meglio la sfogliatura questa naturalmente adesso è fredda perché stava in frigo se avete qualche domanda perché avete già letto la ricetta che ho messo nel post precedente fate pure che registra regista legge allora stendiamo questa e adesso prepariamo i volovon io pre questa preparazione sarà dolce questa che vado a fare adesso potrebbe essere sia dolce che salata perché la pasta sfoglia se aggiungete solo sale è solo per le preparazioni salate se invece ci aggiungete anche due pizzichi di zucchero diventa perfetta anche per le preparazioni dolci adesso vengo da voi datemi il tempo di fare questa cosa così vanno in forno e poi possiamo parlare con calma che spessore dobbiamo stendere allora 2 3 mm circa sottile perché questa veramente cresce che è una bellezza io devo ancora stendere Ok, ci siamo. Vedete? Questo è lo spessore che deve avere. Questi sono due o tre millimetri. Ora, questa qui dove l'ho messa? Aspettate che devo chiudere questa. Un attimo, arrivo. Se c'è qualche domanda, nel frattempo che io faccio questa crocchia qua. C'è qualche domanda? ok allora gli storcamus di solito sono quadrati io prima li ho fatti i tondi però adesso li facciamo un po' quadrati e un po' tondi saluti saluti saluti ok saluti a tutti adesso arrivo allora li tagliamo quadrati io ho questo pasta quadrato ma voi potete utilizzare naturalmente la rotella taglia pasta e fare tranquillamente con questo qui non si spreca impasto allora ne facciamo due quadrati perché questa è la taglietta che ho preso e poi facciamo i volo e quindi facciamo una base tonda più grande ne facciamo tre, forse ne entrano 4 e 4 vediamo se riusciamo a farne uno e due ora vi faccio vedere anche come dovete recuperare la pasta che c'è avanzata per fare il voloban dobbiamo fare un cerchio un po più piccolo me ne serviva uno più piccolino però non ce l'ho no va bene questo dai non fa niente faremo un ripieno esagerato però va bene così non fa niente come facciamo a fare volevano mettiamo un po d'acqua volevano Vol cioè volano al vento sono così leggeri e eh. cioè. beh sono così leggeri e friabili che sono vengono chiamati così avete visto cosa ho fatto ho messo un po d'acqua sulla pasta sfoglia e ho messo la parte eh, il, contorno. Il, eh, il contorno che ho ricavato da questo ho detto ci voleva un pasta più piccolo così mi sembrava perfetto invece non lo è Va. aspettate un attimo tu riprendi qui dire se la non c'è l'oro più piccolo purtroppo questo è peggio che andare di notte Arrivo subito questa è l'ultima separazione facciamo, vediamo, è lo stesso, quindi accontentiamoci, questo è, non ce l'ho uno più piccolo, non ce l'ho proprio, sto cercando, ma non c'è. Va bene, dai, non è un problema, non è un problema. Aspettate, io voglio farle le cose bene per bene. Eh niente allora, questo adesso è troppo grande. troppo piccolo. Sì. Facciamoli tutti dai. Proviamo. Questo è il bello della diretta. Beh, diciamo è un po' piccolo. Quello era troppo grande. Questo è troppo piccolo. Dai pazienza. Allora, spennelliamo con l'acqua. Non serve mettere l'uovo basta l'acqua e andiamo a premere leggermente e poniamo sulla carta forno ne facciamo un altro e li vado a mettere subito nel forno così facciamo prima facciamo così e adesso sono da voi e così questo qui lo mettiamo così e questo pure allora, arrivo, adesso parliamo. Questi qui che sono per fare gli sporcamus, li andiamo a spolverizzare con dello zucchero perché sarà una, una preparazione dolce. Anche questo qui e questo qui. Questi qui che invece potrebbero prevedere sia il dolce che il salato, li lasciamo così. ora io li vado a mettere in forno e eh, arrivo e vi spiego tutto cosa ci stai preparando? adesso arrivo allora mettiamo la finta sfoglia? Eh? finta sfoglia? sporcanus, è scritto tutto nel post in descrizione, è il ritardo, finta sfoglia e sporcanus si, sì. con la finta mm. sfoglia facciamo il sporcanus, sto mettendo 20 minuti allora. Che cosa stai facendo vedere il timer? Mo. Uh -huh. che precisione! Li prendiamo noi! Che cosa, questi? Sì. Ah, davvero? Il gadget. Ma mi piace. Cosa Articoli sportivi. Sì, allora, stiamo preparando gli sporcamus con la frutta sfoglia. Cosa sono gli sporcamus? Per chi non lo sapesse, sono dei tipici dolci baresi che trovate in tutti i ristoranti di Bari. Non è proprio tipico Pugliese più che altro tipico Barese. Questa è la verità. Ah. Si preparano con la pasta sfoglia. Pensavo la... fosse la francese sporcamus. E la crema pasticcera. Ma se ah. si chiamano sporcamus come fanno la spaghetti? In francese sporcamus. Ma... Allora, si preparano con la pasta sfoglia e la crema pasticcera e vengono serviti rigorosamente caldi. ora come si fa a servirli caldi? Non è che uno può stare sul momento a cuocere la pasta sfoglia nel forno e la crema pasticcera al momento. O mettete solo la crema pasticcera calda oppure li tenete pronti e poi prima di servirli li passate 10 minuti, 10 secondi nel forno, non a microonde, e li fate riscaldare. E avete i sporcamus caldi. Ora, abbiamo parlato degli sporcamus. Parliamo della frutta della sfoglia. La finta sfoglia è una sfoglia finta preparata con una quantità minore di burro che non prevede le pieghe come la sfoglia eh, normale, prima a 3 e poi a 4, ma prevede solamente tre giri di pieghe, semplici a 3 che, poi, se, eh, che voi, mh, voi potete trovare la descrizione, tutta la spiegazione nel link in descrizione. Troverete tutte le foto del passo passo però io adesso vi spiego tutto come si realizza la frutta a sfoglia? si unisce alla farina 0,0 la, mm, aspettate che non devo dire il nome il formaggio spalmabile è il burro si, um, non si impasta bisogna creare delle briciole che siano più o meno tutte della stessa grandezza una volta ottenute le briciole che cosa facciamo? le andiamo a disporre sulla pellicola facciamo finta che io abbia le briciole le andiamo a disporre sulla pellicola così e aiutandoci con la pellicola stessa andiamo a chiudere e formare un rettangolo io non l'ho fatto in diretta la finta sfoglia per un motivo semplice perché dopo aver fatto le briciole bisogna aspettare almeno 8 ore e quindi come facevo io dovevo fare troppi ste e poi avevo troppa sfoglia solo per questo non l'ho fatta però nel link troverete tutto una volta ottenuto le briciole chiuse nella pellicola andiamo a realizzare un rettangolo e lo mettiamo in frigo per almeno 8 ore se voi lo fate il giorno prima per il giorno dopo è l'ideale Dopodiché, che cosa andiamo a fare? andiamo a fare le pieghe fate finta che questo è l'impasto fatto con le briciole andiamo a stendere il nostro impasto e facciamo le pieghe a 3. Le pieghe a 3 sono queste: 1, 2 e otteniamo tre strati che sono 1, 2 e 3. Penso che è chiaro vero? Anche se lo sto facendo solamente con, con la pellicola, si capisce vero? Mi date qualche conferma? La fare alla prossima occasione, se c'è cosa regalarla. Ecco ce li ha, ce li ha no, quelli piccoli mi mancano va bene, allora questa è la, la sfoglia eh, la, il primo giro di piega a tre lo mettiamo in frigorifero per mezz'ora e ripetiamo, ripetiamo questa operazione per tre volte una volta ripetuta l'operazione per tre volte abbiamo la finta sfoglia che è questa come vedete le briciole non ci sono più e abbiamo un impasto liscio ed omogeneo le briciole, c'è solo Momo l'ho detto, e eh, se non segui almeno non, non, non fare domande che loro stanno seguendo. Allora, ora noi abbiamo ritagliato gli sporcamous, abbiamo ritagliato i volovon e ci avanza questa sfoglia. Naturalmente non si butta via, ma nemmeno si fa così. Non è che dovete prendere l'impasto, fate così, fate una pallina come se fosse del pane no questo si recupera ma così si prende il pezzo e si mette sopra e lo stesso si fa con gli altri pezzettini Uno perché essendo un impasto sfogliato se noi andiamo a, a appallottolarlo, togliamo. togliamo tutta la sfogliatura mi sembra logico però alcuni a volte senza saperlo lo fanno e quindi che cosa facciamo lo andiamo a compattare alla meglio perché comunque è sempre uno scarto e quindi potrebbe che non, è, non sarà perfetto e lo andiamo a stendere ancora per riutilizzarlo aspettate adesso si è riscaldato perché fa caldo abbiamo chiuso le finestre perché ci sono dei rumori esterni che oggi Molestino. danno fastidio ecco e abbiamo ottenuto di nuovo la pasta sfoglia, se noi andiamo a tagliare, vedremo che all'interno, vedete, è ancora sfogliata. Questo è un piccolo accorgimento perché a volte poi se avanza la sfoglia che avete ritagliato. Vabbè, non si vede bene. Però ci è sono. così: ci sono se vi avanza la sfoglia che avete ritagliato, a volte poi la volete riutilizzare, se la pallottolate, non vi verrà un buon risultato ora. Un'altra cosa da dire sulla finta pasta sfoglia e sulla pasta sfoglia in generale, va utilizzata fredda di frigorifero. Meglio sarebbe se una volta realizzati i volo oppure gli sporcamus, li mettiamo 10 minuti in frigorifero e poi li prendiamo direttamente dal frigo e li andiamo a cuocere nel forno perché così lo sbalzo termico freddo-caldo darà più volume agli sporcamus, alla sfoglia. Se invece noi utilizziamo, per esempio come adesso questa, che oggi fa caldissimo, così morbida, una volta nel forno, partendo già da calda, farà fuoriuscire tutto il burro, e non si alzerà in, in cottura, fuoriuscirà il burro e rimarrà bassa, unta e cruda. Ecco perché a volte eh, le preparazioni in pasta sfoglia non, non ci riescono bene, non vengono bene perché la usiamo calda qualsiasi preparazione in pasta sfoglia prima di utilizzarla è buono fargli fare un passaggio in frigorifero oppure se l'avete foderato la, la, la tortiera con la pasta sfoglia nel frattempo che voi preparate il ripieno mettetela in frigo non tenetela la temperatura ambiente questo è ciò Ora, detto questo io chiudo la mia pasta sfoglia aspettiamo che cuocia quella che ho messo in forno e veniamo a noi se avete delle domande dimmi regista si possono fare cornette si sì, cor i cornetti, cornetti non però per farci non farci. i cornetti da colazione perché attenzione non c'è lievito potete fare dei mini croissant visto che ho la sfoglia già stesa vediamo se ci riusciamo a farli anche se è un po' calda potete fare dei mini mini mini Cornetti, sempre da farcire sia col dolce che col salato. Ma i cornetti grandi da colazione no, perché non c'è il lievito. Ora li stendiamo e facciamo un mini croissant, però non lo potrò cuocere perché ormai nel forno già stanno nel forno. mancano 10 minuti ok se volete una preparazione che sia più alta più sfogliata stendete la sfoglia più sottile se invece la volete più bassa che sia meno sfogliata tipo per esempio di sporcamus per il questo è l'ideale questo è troppo alto perché poi per mangiare sembra volgare spalancare le fauci per mangiare uno sporca mousse. Invece questo qui è più delicato, più gentile e meno buon caro. Arrivo, fatemi trovare la rotella perché non era un preventivo di fare questa cosa. Infatti, quando vuole cose non le trovi. Ok, tagliamo con qua. E prepariamo i croissant. Cioè, i croissant, dei cornettini piccolini. Perché ho detto, non si possono fare i cornetti da colazione perché non c'è lievito e questo lo conservo lo metto qua. ora togliamo questi così potete vedere tiriamo un po la punta ora questa è calda e andiamo ad arrotolare così ora questo qui lo fatti proprio piccolini e soprattutto è caldo l'impasto che bello questi sono dei finger food mm un aperitivo buonissimo. non sono i cornetti di come no questi qua poi magari per riutilizzare l'impasto per riutilizzare l'impasto ma anche per, per ecco. un aperitivo qui Aspetta. al centro magari ci mettete un pezzettino di formaggio o del formaggio grattugiato con un po di pepe e un gheriglio di noce tipo rustici e vengono dei rustici buonissimi e poi li andate ad arrotolare e andate a cuocere in forno se vi piace mettete l'uovo, il tuorlo sbattuto sopra, non fa niente, adesso sembrano brutti, ma poi in cottura tutto si sistema ecco qua li ho fatti piccoli perché avevo poco impasto quindi questo è ora, vedi se ci sono domande? ci sono? Sì, sono carini. Si possono fare i rustici leccesi. Sì, sì, sì, sì, si possono fare i rustici leccesi. Con questa finta sfoglia potete fare... Aspetta, aspetta, Ferdinando, modico dico Monica, Vida, aspetta. Con questa finta sfoglia potete fare sia il dolce che il salato. Allora, vale anche per i cornetti, tenerli in frigo, è possibile farli lievitare in frigo. Questa finta sfoglia non ha il lievito non ha lievito, Gli ingredienti sono farina, sale, formaggio spalmabile e burro, non contengono lievito, se li mettiamo in frigo è solo per ottenere un prodotto più friabile e per non permettere la fuoriuscita del burro quando li andiamo a cuocere, non c'entra il lievito, il lievito qui non ce n'è. quindi non devono lievitare, devono solamente stare in frigo per essere freddi. Ora fatemi pulire e andiamo a farcire gli sporcamo se io controllo eh, i voloban che stanno nel forno. Mi segui che stanno nel forno. Sì, sì, sì, sì. Ora io avevo messo proprio il forno a bomba e ci siamo quasi. Ok, forse è meglio che metto 5 qua. Ok. Quindi abbiamo fatto gli sporcamus, come si farciscono come si si farciscono gli sporcamus, Così si tagliano. Guardate la friabilità, vieni, vieni un po' più vicino. E guardate l'interno che non ha niente da invidiare, è una sfoglia vera. Niente, li tagliamo a metà, prendiamo quelli un po' più bassi. Facciamo così. Allora, questa è la parte inferiore, questo appartiene a questo e questo appartiene a questo. Abbiamo i figli con le geniture. Se aspettate un secondo, io mi devo andare a lavare ah, le mani perché non sopportare la mano. Arrivo. Tagliamo anche gli altri. questo con questo e questo, con questo si può usare la margarina al posto del burro la margarina mm, io penso di no perché la margarina non ha eh, il potere di solidificare come il burro penso di no però se volete provare qui abbiamo la crema pasticcera e andiamo a farci degli sporcamus. vieni più vicino, regista grazie qualche domanda se salta poi vi rispondo Sì, poi vi rispondo può saltare no, qualche posso domanda, domanda? Sì. ma perché... boh, non è per... eh? no, se la crema non vi sembra lucida è perché è fredda di frigorifero eh? ma adesso basta che sta 5 minuti fuori sarà lucida Prevengo già le critiche. E uno lo faccia a favore di camera. Vieni qui. Mettiamo la crema su tutta la superficie del dolce. Così. E lo andiamo a ricoprire con il suo coperchio. Non è bellino? Delicato, elegante, fine, chic sporca mousse, sporca mousse perché si chiama sporca mousse adesso ve lo faccio vedere, taci, non rovinare tutto, Fammi aggiungere qui. Sento il profumo fortissimo. Ho paura che si stia bruciando qualcosa. Aspettatemi, eh! Sono bellissimi, arrivo. Ma non brucia niente per il momento però due li devo togliere Andiamo. lascio gli altri per qualche altro minuto se quando si spegne il forno li tolgo ok allora finiamo di farcire Vedete che già adesso che la crema è un po' più a temperatura ambiente è diventata bella lucida. La ricetta della crema pasticcera e anche il video la trovate sia sulla pagina che su YouTube. E questi sono gli sporca mousse. Non sono ancora sporca mousse perché per diventare sporca mousse. Serve a questo: che è lo zucchero vero abbondante e quindi una volta che andremo a mangiare i nostri sporca mousse, per forza ci sporcheremo detto alla barese: non è molto elegante, però il dolce si chiama così. unus che sono le labbra, la bocca: non è fine, non è sticca, non è elegante, ma è così. Va sono bene. Si chiamano anche da noi così, sono tra provincia di Gippari: sì, sì, sì, ma anche da noi si chiamano così. Quando hai fatto due ovali e li hai sovrapposti? No, non ho fatto due ovali e li ho sovrapposti. Questo era un unico sporcamus che ho tagliato a metà. Comunque poi guarda la riguarda il video e vedrà che questo io l'ho tagliato a metà. Non ho sovrapposto due sporcamus perché sennò sarebbe altissimo. E, non e uno ho tagliato più. in due, a metà, ripieno Per il giù. Quanto è bello. È un dolce facilissimo, però oggi è venuto proprio spettacolare. Bello, bel molto elegante, molto chic, proprio bellissimo. Va bene? Si può mettere cioccolata e posso panna? può mettere cioccolata e panna, sì, potete mettere quello che volete. Gli sporcamus originali sono solo con la crema pasticcina. Però naturalmente a casa vostra, nei vostri gusti, nessuno potrà dirvi niente. Potete mettere la panna, no. potete mettere la crema al cioccolato. Dai che tu lo vuoi uno, di no. la verità. Non i pomodori. In quali salati sì, eh. perché? No, aspetta eh. che arriviamo anche a questo. Eh. Potete mettere la panna, la crema al cioccolato, la crema con le fragole. Fa bella. La panna con le fragole. Potete fare come preferite. E Per servirli caldi, come ho detto prima, per servirli caldi li tenete così già pronti, magari in una teglia piccolina. E poi, al momento di servirli caldi, accendete il forno a 200 gradi, li passate nel forno per 5 minuti massimo e li servite caldi. Ed è fatto perché non è bello che se abbiamo ospiti, noi stiamo a spignattare in cucina e gli ospiti li lasciamo da soli, non va bene. Invece noi facciamo così, pur volendo fare la crema bollente dovete stare voi in cucina e gli ospiti no. E allora invece voi li tenete già pronti e al momento di servirli caldi, li mettete in forno e sono come appena fatti. Poi andiamo nel bontono. Sì, tu sai bene bon che io l'educazione ci tengo più di tutto. E Questo non è educativo, non è, cioè non, è, non, è, non è educativo. Non è bello che abbiamo gli ospiti lasciamo gli ospiti seduti a, a, a, a, a tavola e noi ce ne stiamo in cucina a spignattare. Non va bene, non è a modo no, <ride> per te, figuriamoci. Forno 200 Oddio. gradi statico. Ora, ora arrivo. Allora, per la cottura della pasta sfoglia 200 gradi, io ho usato ventilato. Devo dire la verità, mi trovo bene col ventilato a cuocere la pasta sfoglia però provate voi io penso che il ventilato sia la cosa migliore perché dà il calore uniformemente in tutto il forno ora io vado a vedere se quelli che abbiamo fatto insieme sono pronti volevo pulire qui va bene, tu riprendi gli sporcanus che arrivo diciamo che ci siamo visto che abbiamo finito facciamo finta che siamo pronti ma sono pronti perché non posso pulire sul tavolo va bene. allora vedete queste sono quelle che abbiamo fatto insieme si sì, è vero è vero è ah, certo che è vero ho fatto vedete questo la formina non va bene lo dico già io prima che parliate voi questo non va bene lo spessore della sfoglia 2 mm si sì. 2-3 mm. Questi due non vanno bene perché questo ha l'incavo troppo grande troppo. per mettere il ripieno ah, e questo troppo piccolo. Quindi bisogna trovare un, un diametro um, giusto con la pasta che abbia il diametro giusto. Comunque si vendono quelli per fare i Volo van. ora. Io non ce l'avevo. Perché è stata un'idea che ho avuto all'ultimo secondo, se no, avrei trovato anche un tappo di una bottiglia e l'avrei fatto per bene. E mi è venuta all'ultimo momento, mi sono scostata Va bene ok. Ora questi qui, ah, però questo è più carino, dai, facciamo vedere questo. Questo è, volobò. Volo che non è in programma. Ecco no, ecco perché. È Vabbè, questo no, è già no, è più carino. Dai. Sì, questo fare. lo potete riempire con crema pasticcera e frutta. Una mousse di tonno, una mousse di mortadella. Uh, aspettate che prima mi era venuta in idea in mente, ah, la robiola col tonno, e i capperi e decorare in maniera sfiziosa che sono veramente carini. Io poi domani, se riesco a trovare, non, non voglio fare promesse, che non so se posso mantenere, volevo farli salati per farveli vedere domani, però, se non trovo il copà pasta giusto non lo potrò fare perché io ho queste cose così non le voglio presentare alla signora che mi ha chiesto prima se avevo sovrapposto i due sporcamus no questo è lo sporcamus si taglia così scotta da morire e si farcisce e si, e si richiude si sì, anche con una crema ai funghi e si richiude così si mette la crema eccolo qua si richiude si mette Tuttavia, vedo ed è pronto. Ma ah, sono spettacolarmente bellissimamente belli, stupendi! Va bene. Sì, basciamelle e funghi. Potete farceli come credete meglio. Spizzatevi, come vi me. piace di più. Ok, questi qui, questi uh, i Bolovan. Più che altro si fanno salati, però anche dolci. Li ho visti con la crema pasticcera, un lampone, una mora una ciliegia. Un ramettino di ribes, ma okay, che desideri mi stanno venendo di fare queste cose per domenica. Va bene, vedremo. vedremo, C ho troppe idee in testa adesso, va bene? Ora, se non avete altre domande, hai ragione, Sì, sì, sì, brava, Anna Cirofa. Sì, sì, sì, sì, falli e poi mandami la fotografia. Che io la pubblico a nome tuo, va bene, grazie, Francesco. Ciao. Grazie, Angela. Gamberetti, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Gamberetti in salsa rosa. Si, mm, si, sì, si, sì, si. Sì, sì. Perfetti con i gamberetti in salsa rosa. Adesso mi rivolgo a mia sorella, Miriam. Questi con i gamberetti in salsa rosa. <ride> Oddio, va bene, facciamo fida di niente. vediamoci in contegno. Quindi, abbiamo fatto gli sporcamus in diretta con voi e anche vi ho spiegato come fare la pasta sfoglia finta e troverete tutto nel link in, de in descrizione la ricetta della crema pasticcera la trovate lo stesso sul sito e anche su youtube c'è il video di come realizzarla non perché è la mia ricetta ma vi assicuro che la mia crema pasticcera è unica è spettacolare è facilissima e guardate quanto è bella adesso che è stata un po' a temperatura ambiente come lucida <ride> si sì. mm. ok li rimettiamo al posto suo Io mi devo sempre aprirle le mani trovo tutti nelle... questo è quello rettangolare il quadrato che abbiamo fatto insieme anche questo lo andiamo ad aprire e ah facile intanto questi sono tutti poi per regista che adora gli sporca mousse o mi sbaglio? Ma tutta sta roba, chi se la mangia? Il regista? No, per niente. No, lui infatti fa, beh, io All voglio tutto, tacere, beh. voglio tacere, boccaccia mia, taci, taci, ok, sto zitto oggi, ti risparmio, va bene, confermo, lo provate in unica, brava, grazie, grazie a tutte, va bene, ok, allora ne abbiamo fatti. Va bene, questo è un nipotino. Lo andiamo... Eh? Saluta, Niccolò. Ciao, Niccolò. È un bimbo? No, è un bimbo. Guardate, questo è quello piccolino piccolino che avevo fatto. Mi sembra veramente brutto lasciarlo. Faccio questa cosa qui. Questo è un bottoncino? Questo è il bottoncino che... di quando ho fatto con... Ma... Io vi dico la verità. Oh my god! Io li farei tutti così. <ride> sì, io li farei tutti così. Piccoli, piccoli, piccoli, piccoli, piccoli, piccoli, piccoli. Guardate, questo qui è proprio piccolo, piccolo. È proprio bellissimo. Va bene, dai, lo mettiamo qui. E lui è il tronista di questa stagione di Sporkanos. Mettiamo questo qua così. Sì, sì, mi piacciono le cose piccole piccole. Ci puoi un giorno la focaccia spugnosa e morbida? Allora, non so come si pronuncia il tuo nome, scusami. Uh, Noah uh, Gels um, Onich. La focaccia l'ho già fatta in diretta e trovi il video su YouTube. Poi ti metto il link così la puoi vedere. Già è ci sono. Un... Eh. Sì, è proprio la focaccia alta che... che Guarda sul qui. sito, cerca. Sì, Ma sì. Per... sì. Ah, un'altra cosa, vi spiego anche un'altra cosa. Ma come su fare? A cercare le ricette tue mie e certo come devo fare <ride> devo spiegare, cioè, devi mettere il nome tue sì. se cercate le ricette mie su google su google per esempio sporca mousse digitate Gra sporca mousse graziella Grazie. e esce la ricetta pizza, se cercate graziella. la ricetta della pizza focaccia graziella pizza Graziella e vi esce la ricetta della già, pizza vi esce la lenta, esce poi tutto. cliccate sopra sì. ci vi esce il link e voi si riconosce è veramente facilissimo. esce Sporca Cucina come è Graziella e Raffaele e quindi avete la ricetta se invece voi andate dal sito e quindi vi trovate già Nel sulla sito. home page del sito cioè sulla pagina del sito in alto a destra c'è una lente certo. che è un che è un cerchietto piccolino bianco, proprio come una lente di ingrandimento. Cliccate sulla lente di ingrandimento e scrivete una parola chiave della ricetta. Per esempio, cercate le zucchine ripiene, scrivete zucchine e vi usciranno tutte le ricette che riguardano le zucchine. Oppure cercate la focaccia, scrivete focaccia e vi usciranno tutte le ricette che riguardano la focaccia. È molto semplice, molto molto semplice. Grazie Giovanna! Grazie Giovanna! Forte! si intende quella alta Tuffa. di focaccia Francesca De Luca, si si, quella alta di focaccia da farcire su Youtube lo stesso c'è anche su Youtube ma c'è anche sul sito quella alta da farcire cerca sul sito la focaccia ed è quella alta da farcire morbida e spugnosa come mm. la vuoi tu, come ti serve e poi potete proprio... comunque non ti preoccupare oh, mm. non mi ricordo il tuo nome, scusa. Mm. È proprio difficile, non ti preoccupare, uh, appena finisce la diretta ti metterò il link della ricetta così lo potrai leggere e potrai capire che mi riferisco proprio a quella focaccia che cerchi tu, va bene? C'è anche la funzione di selezionare tra i preferiti, vi esce direttamente il sito. Vabbè, questo è già troppo complicato. No, vabbè, piano piano vabbè, spieghiamo tutto. È semplicissimo. Già cercare le ricette su Google, se voi fate così si apre un mondo. Perché? Google... No, si apre il mondo di Graziella. Eh sì, si nel senso che mentre voi mi mandate a me i messaggi in privato io finché non li ricevo finché non, se, non sto, con, se non, non sto su facebook non li leggo voi perdete tempo, invece facendo così basta andare su google e digitare il nome della ricetta e il mio nome trovate tutto, va bene? grazie Rosaria grazie mille ah ok, ti chiamo Angela Angela Uh, allora uh, dopo ti mando il link adesso appena finiamo ti mando il link va bene fatevi vedere in che senso Pro va bene ok uh, allora abbiamo fatto gli sporcamos ora io sono tentata dal il come si fa a tirare il morso a questo come si fa e come Un, si fa è poco. impossibile tirare il morso a questo dal mangiare per dirvi se è buono oppure no, però non è bello in diretta mangiare, no, vabbè. facciamo così, aspetto che sia finita la diretta e lo mangio, un boccone, va bene, brava Sofia che ti sei iscritta, brava, si iscrivete perché poi vi trovate avvantaggiate per allora, la diretta su youtube, per la farina senza glutine io penso di sì, perché no, perché questa ricetta non viene... Forse dico una sciocchezza, però questo è quello che penso io. Non, non, non dobbiamo fare un impasto per attivare la, la glutinica? Perché no? Però non contiene neanche acqua. Non lo so, provate, fate così, provate una piccola dose, fate metà dose, fate metà della metà della metà, della metà dite la dose, così non sprecate impasto nel caso in cui non venga bene. Fate una piccola parte di dose, provate la farina senza glutine. Io penso di sì però con la farina universale senza glutine provate e poi vedete voi non lo so non l'ho mai fatta senza glutine provate va bene ok assaggia pure e raccontaci in diretta mm. aspettate allora ora ascoltami ora io lo assaggio e vi dico se vuoi lo vuoi assaggiare tu? no grazie <ride> non sono così goloso oh no Guardate, qua, okay. qui lo dico e qui nessuno mi può smentire: io dolci non li mangio, è vero? Perché io li mangio i dolci? Oh, <ride> non ne mangio, mangio il salato tanto, ma il dolce no e lui lo sa, Vabbè, comunque vediamo com'è, è buonissimo, mm. è vi buono, si, sì. <ride> tu non puoi immaginare quanto, poi lo immaginerai perché lo immaginerai, vi dico la verità, Questa virtualmente scuola... li offriamo a tutti, Sì, veramente ve li offrirei volentieri a tutti, virtualmente, sì. Vi dico come la verità, questa come sfoglia. Come voi offrite le sterline? <ride> questa sfoglia. Venga. Stai zitti un attimo: questa sfoglia è più buona della sfoglia eh, tradizionale, almeno per me. Io la sfoglia tradizionale la sento troppo ricca di burro e io non la digerisco. Invece questa qui è veramente buona è croccante. Tu, voi pensate che io questa l'ho fatta stamattina alle nuve. E sono ancora croccantissimi quindi provatele veramente vi troverete bene è veramente buona. è buonissimo okay? no sono sincerissimo ne mangio qualcuno ma non sono molto perché vuoi dire che io mangio i dolci appunto eh, pues. sì, sì, li mangio ma non sono non ma io non li mangio proprio pure la domenica se faccio il dolce io sporziono non... ma non lo mangio tu mm. non mm. dire le bugie perché tu no, te li mangi se, se, se, ma non è la mia porzione non è che mangio una torta intera la torta intera no, ma il bis è triste, sì. Diciamo la verità. Vedi così come sta. Vabbè. Se c'è qualche testimone online, racconti Dica. la verità di questa cosa che sto dicendo. Di cosa dicendo? Che io non li mangio il dolce, ma tu ci, mangio, sì. che ci sono i testimoni della domenica. Va bene. io mangio? Che, mangio? Okay. che ho detto di no? Va bene. Allora, un bagaglio per sporca la mousse. Allora, ok. Bene, abbiamo scherzato un po'. Chiudiamo la diretta perché sennò poi si allunga troppo e c'è qualcuno che borbotta. Allora, sono buoni veramente e non hanno nessun retrogusto di burro, che è una cosa fastidiosa nella, nella pasta sfoglia. Vabbè, a me non piace tantissimo perché poi mh, mi dà fastidio nella digestione, però sarà una cosa mia, non lo so. Ok, Allora, ci salutiamo, vi ricordo, se vi è piaciuta questa diretta, condividetela. Inviate le stelline. Condividetela, così magari qualcuno ci conosce e si aggiunge a questa oh, famiglia. È come se vi ho un caffè. E ancora parla. Poi, se volete, uh, iscrivetevi al mio canale YouTube e guardate i video. Tutte le informazioni e tutte le... Um, spiegazioni riguardo alla ricetta le trovate nel link in descrizione sul post questo è ciò va bene? il video poi il video adesso sarà caricato anche su youtube Ando su youtube va bene? iscrivetevi l'ho appena detto se tu non segui sì. io non ripeto ok? a me allora serve a loro, loro non eh, lo so, ma tu stavo dicendo iscrivetevi su youtube l'ho già detto ascoltami la gente è sbagliata tu sei sbadato che non ascolti bello mio. Tu hai detto scrivi su YouTube. Ok. Ok. Arrivederci. Ecco. Ciao a tutti. Ci vediamo martedì con una ricetta salata. Come sempre suggeritemi nei commenti che cosa possiamo realizzare. Di breve e facile come questo. Così chiacchieriamo, spieghiamo bene la ricetta e facciamo tutte le cose con calma. Va bene? Buona fine settimana che è domani è già venerdì. Ci vediamo martedì alle quattro e mezza qui. Ciao a tutti. Ciao, ciao Mattias, ciao Noini, ciao zia, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Nicolò. <ride> Chi è? Ciao Nicolò. Vabbè. Ma è ero bambino. Sì. Ciao. Un piccolino. Eh sì, sì. No, mi roccia dimenticato. Ciao. Penso. Ciao Spilacci. Un bambino di 40 anni, non lo so. Sì, davvero. Sì, è un bambino, ah. presumo. Ciao Spilacci. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao.